Allora, io sono Alberto Ciaramella e parlo di RIPAC, riconoscimento del parlato connesso, che è un circuito integrato che è stato sviluppato negli anni Ottanta in XELT per implementare in modo efficiente gli algoritmi avanzati di riconoscimento del parlato. Sostanzialmente io faccio un accenno sul riconoscimento vocale e Penso che questo sia anche interessante dal punto di vista così eh, didattico in qualche maniera, eh, dal punto di vista storico il riconoscimento si è evoluto, innanzitutto è stato i riconoscitori per parole isolate, poi il riconoscimento del parlato continuo che ha implicato nuovi algoritmi. Ad un certo punto negli anni 80 si è visto la necessità di eh, una, necessità computazionali di un certo tipo e quindi si è pensato di implementare questo circuito oh, RIPAC specifico per il riconoscimento del parlato connesso. E eh, poi ehm, dettaglio anche delle conclusioni con la bibliografia. E, dal punto di vista piccola mia bibliografia, ehm, io sono laureato in ingegneria elettronica, con indirizzo calcolatori... E, poi ho seguito eh, un progetto di sviluppo di un calcolatore di processo eh, in collaborazione con l'Università di Pisa. Dal 1972 ho lavorato in CELT per moltissimi anni, più di 30. Prima eh, nel progetto dei gruppi speciali in cui era più... Ehm, il core era archit delle architetture informatiche e negli anni 80 nel gruppo tecnologie vocali con partecipazione a progetti di ricerca europei e eh, ho fatto anche brevetti e articoli attualmente eh, ho fondato IntelliSemantic da una decina di anni eh, per il trattamento del linguaggio del test mining quindi con una certa eh, diciamo, continuità mh, diciamo, tecnologica ma anche con delle variazioni cominciamo invece a vedere il riconoscimento vocale mh, a che cosa serve esempi di applicazioni innanzitutto, eh, innanzitutto comandi vocali a robot a sistemi logistici, per esempio di smistamento, a ehm, strumenti medici o di misura, eh, oppure per eh, comandi auto, ma più che altro la strumentazione dell'auto, oppure per applicazioni domotiche. Altri esempi di applicazioni eh, sono per esempio eh, per l'interazione vocale, per ricerca di informazioni, che può essere per parole chiave, oppure richieste di informazioni con dialogo strutturato, oppure selezione vocale, assistente telefonico, e infine per la dettatura a dominio definito, legale o medico, o a dominio eh, non specificato. Ehm, sapete, diciamo così, che esistono anche delle evoluzioni abbastanza nuove che sono state abilitate eh, da, da Internet, per esempio il fatto di poter fare la selezione attraverso Google di parole chiave e lui lancia la ricerca. Sono delle evoluzioni eh, di quello che eh, si erano fatti già da tempo. Eh, il riconoscimento vocale, quali sono eh, le motivazioni delle applicazioni? Innanzitutto Uh, chiaramente in certi ambienti, in certe situazioni lavorative la, le mani possono essere già occupate da altre cose quindi naturalmente il comando vocale aiuta, questo qui per esempio nelle applicazioni di smistamento oppure la vista può essere occupata per esempio quando uno sta seguendo un apparecchio di misura. Poi ci possono essere anche aiuti nel caso di disabilità in cui il comando vocale è una cosa molto positiva, molto accettata e comunque in generale per maggiore efficienza eh, nel lavoro mh, basta pensare adesso che la dettatura dei testi è piuttosto eh, usata comunemente. E il riconoscimento vocale, eh, poi dopo mh, ha differenti soluzioni. La eh, soluzione eh, iniziali erano quelli dipendenti dal parlatore che richiedono una fase di addestramento iniziale e che mh, sono proponibili soltanto per determinati tipi di applicazioni e eh, comunque possono essere diciamo, motivate da limiti di costo o di requisiti computazionali. Adesso le, mh, le mh, applicazioni più comuni sono quelle indipendenti dal parlatore che risultano più semplici per l'utente in cui non è quindi necessario fare questo addestramento della macchina eh, vanno bene per tutte le applicazioni e sono consigliabili quindi se non intervengono limiti di costo dei requisiti computazionali. È chiaro che eh, nelle applicazioni indipendenti dal parlatore c'è anche eh, una parte che l'utente normale non vede che fa parte della tecnologia per cui non c'è l'addestramento fatto sulla, su uno specifico parlatore ma il sistema è stato addestrato diciamo, dai suoi progettisti a eh, riconoscere eh, le voci e questo richiede due mh, fasi piuttosto impegnative piuttosto anche eh, costose uno di disporre diciamo, di eh, esemplari di voci piuttosto oh, generali e l'altro anche della fase di addestramento del, dei modelli della voce rispetto a tutti questi eh, parlatori che è una fase mh, importante dal punto di vista computazionale. Eh, per quanto eh, si riferisce invece al riconoscitore vero e proprio, comunque sono importanti anche lì i requisiti computazionali, perché naturalmente è opportuno che questo riconoscitore sia in tempo reale e non vada diciamo, per le lunghe. Eh, il ehm, riconoscimento eh, vocale dal punto di vista dell'architettura possiamo mh, distinguere almeno eh, tre tipologie. Ci possono essere riconoscitori e servizio, e servizio locale, eh, di uso sempre più comune se uno eh, comanda per esempio in macchina o cose del genere, chiaramente il riconoscitore e il servizio sono locali. Il riconoscitore può essere locale, servizio centralizzato in certe applicazioni attuali, per esempio che, mh, di tipo su internet come il, la selezione vocale di Google in cui c'è il riconoscitore eh, nel client, eh, dopodiché il servizio, eh, l'accesso diciamo, alle informazioni viene fatta a livello centralizzato. Eh, una situazione più sfidante ancora è il riconoscitore centralizzato, e il servizio centralizzato e questo nel caso di servizi forniti attraverso la rete telefonica, spesso l'apparato la, telefonico non ha eh, diciamo, particolari eh, potenze computazionali e eh, il riconoscitore deve eh, essere centralizzato il servizio pure deve essere centralizzato. Questa comunque eh, situazione un pochino più sfidante era proprio quella che uno eh, incontrava in XELT, come sapete benissimo XELT era il uh, centro di ricerca uh, del gruppo STET e anche il centro di ricerca uh, di Telecom Italia e quindi sostanzialmente in questo caso qui erano particolarmente in. Uh, in luce i eh, servizi che potevano essere eh, erogati attraverso la, la linea telefonica, per esempio informativi o altro. E in questa eh, slide, eh, diciamo così, anticipo eh, un disegno che tra un po' di slide, che comunque eh, come è fatto un riconoscitore vocale? Infatti penso che sia utile anche da un punto di vista divulgativo ricordare questa cosa qui perché eh, uno dei degli obiettivi che mi sono dato in questa presentazione non è soltanto di fare una revocazione storica che potrebbe lasciare un po' eh, diciamo così, eh, un senso di incompletezza per perché la tecnologia è andata anche avanti ma eh, di dare un'inquadratura quasi didattica di come è fatto un riconoscitore vocale innanzitutto chiaramente c'è il microfono poi dopo c'è la digitalizzazione del segnale vocale per cui da segnale analogico eh, si fa il campionamento e quindi si ottengono una sequenza di campioni per esempio a 12 bit eh, per un campionamento di, di, di 8 kHz è chiaro per il teorema del campionamento in questo caso qui il segnale deve essere limitato in banda e si perdono diciamo così, i eh, 4 kHz di banda bassa ma questo per uh, applicazioni telefoniche va benissimo, ci sono altri diciamo, tipi di digitalizzazione che possono essere invece um, utili in applicazioni di tipo computer naturalmente con maggiore frequenza di campionamento. Il, uh, poi dopo questa fase di digitalizzazione c'è uh, la parte uh, di analisi la parte di analisi segmenta le sequenze di campioni in finestre temporali e ognuna di queste individua le caratteristiche spettrali. Per esempio si fa eh, lo spettro per ogni finestra temporale di 32 millisecondi. Questo qui è una, diciamo così, una specie di stato dell'arte eh, nella, nella voce, perché la voce naturalmente mentre eh, uno parla lo spettro varia, però non con una velocità così incredibile, quindi questo tipo di andamento, di rilevazione dello spettro va benissimo. Ora naturalmente ci sono tanti algoritmi eh, che sono anche più complicati della pura analisi spettrale, comunque diciamo, uno può citare da un punto di vista base che di fatto stiamo misurando uno spettro. Eh, dopodiché eh, ci sono le parti eh, più eh, diciamo, eh, a valle del, del sistema che si eh, avvicinano sempre più alla parte applicativa innanzitutto abbiamo lo stadio eh, del riconoscitore di parole che individua la parola più probabile confrontando la sequenza degli spettri rilevati con le sequenze di spettri delle parole previste dall'applicazione eh, questo aspetto sarà eh, particolarmente approfondito qui perché eh, RIPAC ha ottimizzato, eh, ha implementato questa, questo modulo del riconoscitore in maniera efficiente perché questa parte è piuttosto pesante computazionalmente. Quindi esisteva il problema eh, di rendere anche i sistemi diciamo, più. Eh, agevoli dal punto di vista, diciamo, di spiegamento. Dopo il riconoscimento per parole isolate, naturalmente eh, di, di parole singole, c'è il riconoscitore di frase che individua la, più pro, la frase più probabile. Facendo questa schematizzazione, eh, sostanzialmente ho tagliato molto, molto per, eh, in velocità, eh, perché in effetti bisogna anche dire che come si riconoscono le parole. Eh, si è trovato, e già al tempo eh, di Ripac era stato dell'arte nota, che eh, i, le parole vanno in effetti, mh, si schematizzano come sequenze di fonemi e quindi di difoni, perché se uno ha eh, diciamo, un vocabolario di tantissime parole, per esempio eh, mille parole, eh, la complessità continuerebbe ad aumentare al numero delle parole, ma se noi riconosciamo che i fonemi o i difoni, in questo caso qui, eh, sono comunque limitati, ecco che abbiamo già dato una buona compressione della complessità di, eh, del riconoscitore di parole. E, e poi dopo, dopo queste due fasi, riconoscitore di parole e riconoscitore di fasi, c'è l'applicazione finale che in base alla parola o alla frase individuata dagli stadi precedenti effettua l'azione di comando, per esempio, o fornisce la risposta o chiede la conferma. Spesso il sistema, diciamo così, eh, soprattutto inserito in un sistema di dialogo, potrebbe non essere sicuro di quello che ha capito e eh, chiedere conferma in modo da poter andare avanti. Eh, questi sistemi diciamo così, di dialogo sono diventati poi eh, più oggetto di quello che si studiava in Excel, eh, il, uh, successivamente a Ripac e quindi non sono stati citati in questa diciamo, puntualizzazione che è un po' più storica. Sì, solo una precisazione, stiamo parlando più o meno degli anni Ottanta, sì. quindi Ripac è questo circuito che mh, realizza questo algoritmo di riconoscimento che più o meno risale alla metà degli anni Ottanta e invece questo ulteriore passo del sistema di dialogo che integra anche il il, cioè la sintesi eh, con il riconoscimento invece della fine degli anni Ottanta okay. però la cosa interessante eh, dal mio punto di vista è che questi passaggi che sta illustrando ehm, ehm, sono dei passaggi che ancora sono validi, cioè nel senso che anche il primo passo più semplice del, del riconoscimento pardon, di parole singole è quello che utilizza ancora appunto adesso Google quando c'è il servizio di riconoscimento vocale per parole, che è il terzo che è il terzo tasto dei tre tasti che ha Google. Ok, piccola parentesi. Perfetto. Questo qui è, mette in, diciamo, in figura quello che avevo detto prima, per cui diciamo così, lo stato di eh, digitalizzazione del segnale, lo stato di analisi spettrale, il riconoscitore di parole, il riconoscitore di frase e infine l'applicazione. E comunque ehm, vediamo eh, come eh, sono evolute le tecnologie nei sistemi più semplici naturalmente non ci sono necessarie tutte queste evoluzioni troviamo anche delle eh, diciamo, applicazioni commerciali che si fermano diciamo, a uno stadio un po' più antico della tecnologia però vediamo come è andata avanti eh, la, eh, la ricerca nel, eh, negli anni 70 eh, si utilizzava tipicamente il riconoscimento delle parole isolate in cui eh, è più semplice non si utilizza il riconoscitore di frase del resto che riconoscere parole isolate in cui c'è una, una parola, un silenzio, una parola, un silenzio è abbastanza ovvio anche per un umano capire che è una cosa più semplice quando uno sente una eh, lingua straniera che conosce meno se la sente ben parlata, ben scandita è molto più semplice rispetto al fatto che la sente in continuità e chiaramente il riconoscitore ha lo stesso tipo di problemi, quindi se eh, dietro ogni parola c'è un silenzio è molto più semplice. E questo è lo stato dell'arte che si usava fino agli anni 70, che è usato ancora in sistemi più semplici e economici, e comunque già questo non è banale. Eh, infatti lo stadio eh, di riconoscimento delle parole, cosa deve fare in definitiva? Confrontare la sequenza degli spettri eh, rilevati per una determinata parola, mh, se andiamo diciamo così, a eh, 32 eh, millisecondi di spettro, è abbastanza chiaro che ci sono almeno un centinaio di spetti da, da controllare e, e con le sequenze degli spetti delle parole previste per l'applicazione, quindi tra l'altro eh, parole previste per l'applicazione vuol dire che un sistema eh, se una parola non la conosce è completamente sordo quella parola. Quindi, nei riconoscitori vocali ancora adesso se una parola non viene assolutamente, non è assolutamente prevista si possono trovare dei qui pro qua abbastanza così divertenti e comunque deve trovare eh, gli spetti più vicini di queste parole. Il problema è che la velocità di pronuncia della parola varia e quindi la sequenza degli spetti rappresentativi presenta degli stiramenti differenti e quindi questo è il problema che deve essere eh, riconosciuto. Per risolvere eh, questo problema si utilizza l'algoritmo Dynamic Time Warping che permette di allineare due sequenze che possono presentare gli stiramenti individuandoli e compensandoli. E, eh, il problema dal, dal punto di vista teorico infatti il problema sarebbe eh, se uno confronta due sequenze di lunghezza del ordine ADN un, sarebbe un problema di complessità uh, computazionale n quadro, perché n da confrontare con n, uh, n, da, uh, n um, da, uh, sequen sequenza n da confrontare con altra sequenza n, poi tra l'altro moltiplicato per il numero di parole che fa un bel conto. Però uh, l'algoritmo di uh, dynamic by time warping eh, sostanzialmente confronta soltanto eh, le distanze nell'intorno nell della diagonale eh, di stiramento, eh, riducendo la complessità eh, da mm, n quadro a n log n e quindi non è più necessario confrontare tutti i termini della prima sequenza con tutti i termini della sequenza, ma solo i termini eh, nell'intorno eh, dello stiramento. Cioè l'inizio della parola con l'inizio della parola, la parte mediana della parola con la me parte mediana della parola, la parte finale della parola con la parte finale della parola in sintesi. E eh, comunque questo qui algoritmo va bene per parole isolate in cui le parole è prescita un silenzio. Questo algoritmo dynamic time-working va anche detto che però mh, è molto più generale, più generale può essere utilizzata in tutti i casi in cui ci sono da confrontare due, due sequenze che hanno stiramenti diversi e quindi questo viene usato per esempio nel confronto di sequenze, anche in settori molto diversi, per esempio nel confronto di testi che possono essere un po' variati, nel confronto di macromolecole e così via, quindi cambiamo veramente eh, settore rispetto a quello di partenza, comunque chiaramente a noi interessava la voce. Il riconoscimento eh, del parlato connesso, eh, nel riconoscimento del parlato connesso le parole vengono invece pronunciate con continuità e compongono eh, delle frasi e questo è più sfidante, in questo caso bisogna aggiungere il livello che riconosce la frase intera che mh, tra quelle permesse dell'applicazione, in questo caso qui ci sono delle frasi permesse dell'applicazione il livello che riconosce questa frase e quello che riconosce le singole parole interagiscono in maniera bidirezionale. E perché? Perché il livello di frase propone man mano mh, nella sequenza diciamo, che sta a riconoscimento le parole mh, da verificare che lui considera più probabili in quel momento dell'interazione della frase e eh, dall'altro da, eh, l'altro il riconoscitore di parola restituisce le parole che ritiene VIVIA più probabili e questi due stati quindi interagiscono. Eh, ho citato diciamo l'architettura generale, un pochino le eh, maggiori difficoltà del parlato connesso che certamente richiedono eh, maggiore mh, complessità di calcolo. Eh, perché eh, tipicamente si genera un certo numero di eh, ipotesi eh, di eh, parole, talvolta anche abbastanza diciamo così, eh, assolutamente diciamo così, non, eh, non corrette, che devono essere poi eh, spente in tempo opportuno, e quindi già il riconoscitore di per sé eh, incontra maggiori oneri computazionali rispetto al riconoscitore per parole isolate. Inoltre, il riconoscimento del parlato connesso richiede maggiore accuratezza nel riconoscimento rispetto a quello di parole, e questo ha comportato un'evoluzione degli algoritmi eh, di eh, matching considerati che sono eh, evoluti dal dynamic time warping agli hidden Marco Model. Negli hidden Marco Model si tiene eh, conto in maniera più precisa il fatto che eh, esista una variabilità statistica delle emissioni vocali e non solo diciamo così, dal punto di vista che uno può ehm, pronunciare le cose in maniera più o meno veloce, ma anche che uno eh, non è necessariamente pronuncia un fonema sempre nella stessa maniera in tutte le ripetizioni di determinata parola, ma delle variazioni spettrali e così via. Tutto questo si può modellare mh, facendo un opportuno modello del... del, del mh, della parola da riconoscere ma richiede chiaramente maggiori requisiti di calcolo e soprattutto di memoria non mi dilungherei troppo su questo aspetto un po' matematico ma comunque è abbastanza intuitivo che se uno considera ancora più eh, informazioni il modello diventa più impegnativo dal punto di vista di, eh, della computazione in definitiva qual era la situazione dopo questo carrellata iniziale qual era il il riconoscimento nel prato connesso qual era lo stato dell'arte negli anni Ottanta. Eh, utilizzava tipicamente due blocchi interagenti, il riconoscimento a livello di parola e il riconoscimento a livello di frase, il riconoscimento a parola, uh, di parola uh, a livello mh, che era più impegnativo computazionalmente, utilizzava dei processori digitati di, uh, specializzati, i digital signal processor si eh, evidenziava che sarebbe stato necessario anche una maggiore potenza lavorativa perché erano stati individuati degli algoritmi più eh, impegnativi come l'Idle Markle Model per cui o eh, si usavano tanti digital signal processor oppure si ponevano degli altri vincoli. Quindi in questa fase tecnologica eh, si è pensato che fosse utile sviluppare un componente specifico per il riconoscimento di livello di parola in modo da avere un solo coprocessore, non una sequenza di eh, digital signal processing, ognuno dei quali riconosce un poco di parole e poi le confronta, per avere un'architettura più semplice e più, eh, diciamo, eh, in un certo senso ingegnerizzata. Quindi, eh, come. Eh, Quindi questo l'avevo già detto però, quindi era già lo schema a blocchi diciamo così, eh, che eh, veniva utilizzato diciamo così, anche indipendentemente da RIPAC. Quello che fa eh, RIPAC sostanzialmente è eh, rendere come circuito in integrato quello che eh, qui vedete, eh, Slave Algorithm, eh, Slave Memory Area e così via e anche la fase di interazione con la parte alta. RIPAC quindi come requisiti realizza il riconoscitore a livello di parole, migliora di ordine di grandezza l'efficienza possibile con l'uso di DSP e quindi rende la macchina di riconoscimento più diciamo così, ingegnerizzata, almeno per le potenze computazionali che erano possibili negli anni Ottanta. Inoltre era dedicata ma anche flessibile dal punto di vista dei modelli per cui doveva poter realizzare a secondo delle richieste sia il sistema time warping un pochino più eh, tradizionale sia gli demarco model eh, più innovativi. In base a eh, questi eh, requisiti le scelte architetturali di Ripac sono state una, la memoria dei modelli eh, pur facendo, eh, di parole, pur facendo parte dello, stadio basso, dello stato basso, era standard CIF condivisa con il master, e questo eh, per, eh, che il, per dare maggiore flessibilità al sistema, nonostante fosse un sistema dedicato. Poi, eh, ovviamente, eh, questa memoria dei modelli di parola eh, doveva diciamo, eh, essere mh, accessibile in maniera semplice in maniera efficiente quindi c'era un processore di indirizzi per questo sistema. L'architettura era microprogrammata con elevato parallelismo delle microistruzioni e eh, implementava, eh, implementava sia l'aggregate di i warping, sia del Markov model con attivando l'uno o l'altro modello a secondo di quanto veniva codificato nella memoria dei modelli. Altre caratteristiche architetturali, il processore aritmetico è ottimizzato per il calcolo di distanze, la memoria interna eh, serviva per la memorizzazione di distanze parziali con registri di appoggio e poi unità diagnostica. In definitiva eh, il diagramma a blocchi eh, di ripac è eh, appena stato descritto e qui evidenzia diciamo così, il sequenziamento, la microprogrammazione di 256 uh, parole ognuna di 44 bit, la unità aritmetica uh, uh, ottimizzata per il calcolo delle distanze, la uh, memoria per la registrazione dei calcoli intermedi insieme diciamo, al, al file di registri. Eh, a questo eh, il RIPAC, ehm, boh, forse bisogna aggiungere qualche integrazione diciamo, dal punto di vista eh, tecnologico, eh, era un chip eh, di 68 pin e quindi diciamo così, si poteva come coprocessore eh, rispetto per esempio a processori di tipo Intel che facevano la parte alta dell'algoritmo, cioè la parte di del riconoscitore della frase. La parte bassa all'interno del, del riconoscitore delle parole era implementato in RIPAC. Quindi con um, una scheda piuttosto non tanto complicata, un processore Intel, RIPAC come coprocessore specifico per il riconoscitore di parole, un, della memoria eh, dinamica mh, è una schedina piuttosto semplice che veramente era un salto di qualità rispetto eh, di ottimizzazione rispetto a situazioni che si vedevano per cui bisognava mettere dei grossi lavoratori magari anche dei multiprocessori e invece era tutto stato ridotto a una schedina perché questo eh, ripac supportava una parte significativa eh, dei calcoli intensivi dire come era stato poi fatto, ottimizzato, eh, mi sembra veramente troppo entrare nel dettaglio, comunque si trattava sostanzialmente eh, di una eh, vettorizzazione di questi calcoli eh, di eh, idemarco model o eh, programmazione dinamica. Mm, siccome mm, giustamente siamo in un contesto di revocazione storica, è utile diciamo, eh, presentare anche chi aveva partecipato a questo progetto come sapete XELT era il uh, gruppo di ricerca del gruppo uh, STET e in questo XELT operavano varie attività e tra queste hanno mh, partecipato al progetto il gruppo tecnologie vocali il cui direttore è l'ingegnere Modena e il, ovviamente il gruppo di progettazione dei circuiti integrati il cui eh, direttore è il dottor Leproni. Questo progetto era un progetto anche eh, multi-aziendale, in cui mh, partecipava anche ELSAC con il gruppo delle tecnologie vocali, che era diretto oh, dall'ingegnere Scagliola, che era già eh, stato oh, nel nostro gruppo in Xelt. in qualche maniera potremmo vedere, questa è una specie di filiazione del gruppo originario eh, dell'XELT. Il circuito è stato prodotto eh, da SGS, adesso chiaramente ha cambiato nome. E quali erano gli obiettivi? Eh, per XELT, chiaramente gli obiettivi erano di avere delle applicazioni telefoniche efficienti, Elsa che invece aveva più eh, obiettivi di fare applicazioni logistiche, robotiche, eccetera, eccetera, smistamento postale, eccetera. Eh, a questo punto siamo arrivati verso uh, la parte finale eh, della presentazione. Mm. C'è un particello d'ora. Ok, quindi eh, non abbi abbiamo anche molto tempo per finire. E, eh, io volevo quindi fare con queste ultime due slide, eh, da un lato il discorso RIPAC nella storia del riconoscimento, dall'altra diciamo così fare qualche riflessione di cosa si può ottenere da questa diciamo, storia della tecnologia. Allora, le applicazioni di riconoscimento vocale stanno conoscendo una crescente popolarità. Una volta sembravamo della gente veramente fuori dal mondo che voleva fare queste cose. Adesso invece queste applicazioni sono effettivamente comuni e quindi cresce l'interesse di sapere ma che cosa c'è dentro. Ora, beh, gli algoritmi che ho presentato in questo intervento negli anni 80 erano la punta avanzata della ricerca. Poi per molti anni sono diventati lo stato dell'arte e sono anche utilizzati adesso in parecchie situazioni. Poi la ricerca è successivamente evoluta e eh, si hanno anche delle situazioni più performanti, più robuste o, o altre cose. Per esempio, eh, e lo vediamo diciamo così eh, nelle, nelle slide successive, no. eh, okay. eh, per esempio è chiaro che eh, la, eh, nelle quando ho parlato di dynamic time warping, Ader Markov model e così via, è chiaro che esisteva una assunzione implicita che facevamo, cioè eh, che eh, i, eh, la voce eh, per il riconoscimento vocale era sufficiente guardare un intorno. Adesso eh, gli algoritmi sono mh, evoluti, gli algoritmi più robusti Guardano anche più distante e quindi c'è gli algoritmi di deep learning e così via. Però, eh, diciamo così, questi algoritmi sono comunque comprensibili, comprendendo da dove si è partito e qual è stato l'ulteriore passaggio che si è fatto per risolvere quali ulteriori problemi sono stati fatti questi avanzamenti e soprattutto va sempre citato che questi avanzamenti sono stati anche resi possibili dal fatto che eh, la potenza computazionale attualmente è disponibile è molto più eh, diciamo, disponibile a basso costo, quindi certi algoritmi che pensavamo anche che fossero fattibili, però erano un pochino fuori dalle capacità computazionali. A me colpisce una cosa, cioè il fatto che oggi naturalmente si può fare molto di più in termini di potenza computazionale, anche perché per esempio su internet è possibile connettere una potenza computazionale prima inedita, però alla fine i, i problemi sono sempre alla base degli stessi, cioè che comunque un algoritmo più efficiente eh, funziona eh, su un numero comunque maggiore di, di casi eh, e comunque può essere il punto di partenza per i stadi successivi. Quindi diciamo, okay. eh. quindi facciamo delle conclusioni tipo eh, generali. Eh, dal punto di vista della storia dell'informatica è utile tenere traccia eh, della storia di successo di Excel nelle tecnologie vocali, che ha avuto ripercussioni significative. Come sapete poi eh, le tecnologie vocali eh, Excel eh, sono state spinofate intorno al 2000, una società che si è chiamata Locuendo, che poi ha avuto ulteriori altre evoluzioni ma eh, in generale anche eh, diciamo così, indipendentemente dal filone storico di eh, XELT e dei suoi seguiti ci sono state continue eh, diramazioni delle nostre tecnologie in altre direzioni anche il fatto di aver citato che, la che il gruppo eh, ELSAG in realtà dal punto di vista mh, delle conoscenze derivava da XELT è una cosa abbastanza evidente Citerò anche nella bibliografia degli altri, eh, in un certo spin-off che ci sono stati, se non altro a livello personale. Comunque, dal punto di vista scientifico, è comunque sempre utile tenere traccia degli approcci seguiti, perché potrebbero essere eh, riusati in nuovi contesti e applicazioni. O perché uno vuole una situazione effettivamente non così eh, diciamo impegnativa ma molto economica. Eh, per esempio certe applicazioni che una volta si, eh, risultavano molto impegnative soltanto eh, in ambienti molto sfidanti e così via adesso magari possono essere delle applicazioni domotiche a basso costo e eh, possono essere utilizzate anche in altre applicazioni e dal punto di vista metodologico è comunque sempre tenere, è importante tenere presenti i risultati conseguiti eh, in particolare con, eh, per non perdere traccia il boom di internet ha generato questo fenomeno per cui tutte le eh, conoscenze prima di un determinato diffusione di internet sono rimaste un pochino come dire oscurate dal fatto che sono disponibili in cartaceo, magari risorse diciamo, pubbliche eh, però in cartaceo difficilmente reperibili io stesso, eh, diciamo che sono stato coinvolto eh, da Marco a fare questa chiacchierata, mi sono trovato che avevo tante robe che eh, in, a casa mia su cartaceo, riviste eccetera eccetera, pubblicazioni su questa cosa qui, che non risultavano più su internet se non a livello, eh, per esempio in Google Scholar, a livello di eh, titolo, però non si capiva cosa c'era dietro questa roba. Sì, neanche, neanche tutte, nel senso che per esempio eh, Loxelt aveva una sua rivista eh, in inglese, anzi forse in due lingue, in inglese e italiano, che, di, eh, che è disponibile anche su Google come eh, titolo, però mh, non neanche tutti i titoli. Cioè per esempio l'articolo di Ripak eh, non l'abbiamo trovato neanche come titolo su Google Scholar, mentre invece naturalmente è disponibile il brevetto, perché comunque i brevetti eh, nel tempo per fortuna li hanno pubblicati sempre di più, almeno come lettura. La cosa, è un altro... la cosa buona è dei brevetti perlomeno che è che c'è una base dati riconosciuta internazionalmente in cui le vecchie cose possono essere recuperate, certo eh, se leggo diciamo, un articolo eh, da rivista lo trovo un po' più fruibile dal punto di vista tecnologico rispetto al, al, al linguaggio brevettuale. C'è anche un discorso eh, di diritti, nel senso che appunto, non tutte le riviste scientifiche pubblicano eh, in maniera aperta, non, non sempre Google Scholar o anche Google Books eh, ha i diritti di prendere le pubblicazioni più recenti, mentre invece pian pianino, spesso anche su richiesta, eh, pubblicazioni più antiche sono effettivamente disponibili. Però è curioso che le cose degli anni Ottanta, che sono ancora molto applicabili in tanti contesti diversi anche al di là della tecnologia vocale insomma ma eh, non sono sempre così accessibili ok quindi eh, per concludere eh, bibliografia, eh, bibliografia essenziale di Ripac sono queste due in cui eh, naturalmente il brevetto è facilmente reperibile eh, l'articolo è francamente più, più leggibile, cercherò di eh, metterlo magari su internet perché per adesso è soltanto un, un titolo. Si vede anche diciamo, le persone che erano più attive in uh, questo progetto, si vedono sia uh, quelli di, uh, del gruppo vocale Xelt, uh, Ciaramella, Venuti, uh, Tasso, sia eh, quelli eh, dei circuiti integrati XELT, Licciardi, eh, eh, Paolini, e sia eh, diciamo, le persone eh, di ERSAG che hanno collaborato, eh, Cecinati e, e Vincenzi, mi sembra. Sì. Poi, eh, siccome. Oltre a fare la revocazione storica mh, può essere venuto uh, in, eh, questo RIPA che comunque si inserisce tutte le tecnologie vocali Excel. Sono utili queste due pubblicazioni, tecnologie vocali uomo macchina, nuovi servizi a portata di voce, edizione Excel, a cura a Billy, eh, di cui certamente esiste eh, facilmente accessibile il cartaceo e eh, quest'altro, Advanced Algorithms and Architectures for Speech Understanding, a cura di Pirani. In questo secondo si eh, delinea anche collaborazioni eh, europee e quindi c'è anche qualche eh, contributo eh, di eh, altri colleghi europei. Eh, il, sì la pubblicazione è stata tra l'altro, ma c'è scritto 1990, ha avuto una riedizione qualche anno fa, proprio piuttosto recente, mi sembra nel 2013-2014. o Infine se uno, oltre alle cose che ha fatto Xelt nelle tecnologie vocali, vuole avere un inquadramento un pochino più generale come è stata, stata la tecnologia, si può fare ricorso al Uh, the Voice in Machine, Building Computers to Understand Speech uh, di Roberto Pieracini, uh, MIT Press, che è un uh, mh, diciamo, libro divulgativo abbastanza recente che può dare diciamo così, un quadro più generale con qualche evoluzione. Uh, va citato che Pieracini era anche un nostro collega in Celt che per esempio ha fatto uno spin, uh, si è spinoffato in maniera personale in America anche lì ha avuto un buon successo. Sì, a me sembrava diciamo, interessante accogliere questo invito da parte di Elia sul, eh, sulle tecnologie vocali perché appunto eh, accanto a alcuni diciamo, episodi più famosi di Torino no? sulla Perottina, cioè Perotto era nato a Torino piuttosto che eh, il calendario di Plana eccetera, c'è stato poi questo filone un po' più specifico delle tecnologie vocali che aveva un suo interesse perché comunque è stato molto pionieristico nel, negli anni di nascita e dopo. Eh, è cominciato con la sintesi vocale nel 75, eccetera, con l'italiano era l'unica diciamo, sintesi vocale capace di parlare in italiano. E poi, appunto, ci sono stati questi passi successivi: che è stato che ha detto mio padre: il riconoscimento vocale, il riconoscimento eh, del parlato continuo, eh, che è stato cioè, anche qua applicato per la prima volta nell'italiano a livello industriale di qualità internazionale e questo RIPA che era proprio un, diciamo, un riconoscimento di alta qualità eh, adatto per applicazioni industriali, tra l'altro ricerca pubblica. Ehm, poi appunto c'è stato successivamente appunto questa cosa di sistemi di dialogo, oggi tutti quanti conoscono Siri e lo usano, tutti ne parlano, ma di fatto questo qua del, eh, dello Xealth è stato il primo, di fatto, il primo utilizzabile, effettivamente con le distinzioni naturalmente che in quel caso il, il contesto era telefonico, quindi ehm, il, chiaramente le richieste telefoniche sono abbastanza tipiche, no? l'orario dei treni queste cose qua. C'è un dominio molto specifico. Adesso uno virtualmente potrebbe chiedere tutto a Siri, quindi diciamo la cosa eh, aumenta, però anche lì ci sono delle richieste più tipiche, collegate alla posizione del telefono, eccetera. Insomma. Poi adesso alla ehm, cosa è andata avanti. Però, la, appunto, quello che a me ha colpito, no, nel fatto che, eh, eh, che l'Italia è sempre un pochino, diciamo, zoppicante su tanti settori, magari, no. Invece questo ha seminato bene, eh, mi ha colpito il fatto che anche in contesti internazionali i professori tedeschi e tutto quanto ricordano Xelt, cioè Xelt, Xelt ma anche Eloquendo Loquendo, come un marchio mh, di qualità negli suoi prodotti, eh, anzi in, diciamo, di cui andare orgogliosi anche da, da parte degli sperimentatori magari di università tedesche e questo marchio che io sappia è stato anche mantenuto poi quando è stato acquisito dall'azienda dall principale americana New Ones. E, e poi comunque la cosa appunto non si è fermata con Loquendo eccetera si è distribuita a mille rivoli tra applicazioni varie, start up più o meno recenti eh, però addirittura c'è questa notizia no, che gira eh, chiaramente sui giornali di, eh, di una multinazionale americana che ha deciso di investire un pochino in questa zona eh, nel torinese proprio perché sapeva che c'era questa eccellenza internazionale sull'italiano, quindi insomma gli italiani erano anche abbastanza indicati e, e quindi ehm, c'è un motivo insomma, è il fatto che questa ricerca pubblica ha seminato e ancora dopo, quanti, quanti anni sono passati, dal 75 insomma, eh, ha seminato abbastanza per raccogliere anche poi nel futuro. E quindi eh, mi sembrava utile eh, citarla. Bon. Prego. Dunque eh, la ricerca dello Xelt era, Xelt era del gruppo Stet, quindi le ricerche venivano finanziate da questa società, però eh, in questo particolare caso di Ripac va detto che eh, l'investimento invece era stato eh, del della Presidenza del Consiglio. Infatti se si vede la titolarità del brevetto, si vede Presidenza del Consiglio, Consiglio della ricerca o qualcosa del genere. Quindi veniva considerato anche strategico, a livello più generale che di gruppo, che noi facessimo queste cose. Tecnicamente l'equivalente del MIUR dovrebbe aver fatto, però in effetti molta di questa ricerca ha avuto anche una ricaduta, cioè non era soltanto un investimento, eh, questi servizi c'erano, ci sono stati. Naturalmente ringraziamo per l'attenzione.